Ciao, io sono Laura di Kairos Comunicazione ed in questo video voglio darti alcuni suggerimenti su come gestire la pagina Facebook se hai un'attività locale. Innanzitutto che cos'è un'attività locale, lo dice la parola stessa, è un'attività prevalentemente concentrata sul territorio, un'attività quindi nella quale l'area geografica ha un fattore ed è un valore molto importante per l'attività stessa. Per esempio un avvocato, un meccanico, un parrucchiere, un tappeziere, un idraulico, tutte persone che si sì, svolgono un'attività che teoricamente potrebbero andare a svolgere anche eh, a chilometri di distanza, ma che in maniera percentuale realisticamente svolgono comunque concentrati in una determinata area geografica. Ecco appunto perché vengono definite delle attività locali o prevalentemente appunto delle attività caratterizzate dal fatto che la loro zona geografica è un fattore importante per poi andare a sviluppare e capire come gestire la propria anche strategia di marketing e quindi anche la gestione della propria pagina Facebook. Innanzitutto quello che ti voglio dire è che dovrai avere come riferimento diciamo l'arco o chilometrico nel quale prevalentemente eh, si rivolgono a te i clienti ovvero se sei un'azienda um, che vende per esempio in fissi prevalentemente i tuoi clienti saranno i clienti della tua città o comunque delle zone limitrofe 20 30 40 km. magari c'è anche qualcuno che può venire dall'altra parte della regione o da regioni differenti però concretamente se vai a analizzare il tuo bacino di clienti ti rendi conto che sono sicuramente dei clienti molto vicini a te quindi quando dovrai andare a gestire la tua pagina devi tener conto di questo che cosa vuol dire tener conto di questo vuol dire che quando si ha a che fare con un'attività locale e questo lo sappiamo perfettamente i budget a disposizione sono innanzitutto limitati perché non si hanno a disposizione i grandi budget dei brand che possono um, investire su facebook migliaia e migliaia di euro spesso le piccole realtà locali riescono ad investire 200 300 400 euro al mese su facebook e allora come meglio investire questi soldi nel 2020 a fine del 2020 mi sento con assoluta certezza di dire che non ha più senso gestire una pagina facebook a livello locale solo ed esclusivamente con le pubblicazioni organiche ovvero con un piano editoriale fatto di uno o due post a settimana magari già precedentemente pensati ehm, oppure peggio più post al giorno perché la visibilità organica delle pagine si è sostanzialmente ridotta e quasi arrivata al zero si ritiene che la quota percentuale di fan che vedono i contenuti delle pagine che seguono è intorno al 2 3 quindi se tu hai un pubblico di mille fan che seguono la tua pagina e vai a postare un contenuto questo contenuto non è assolutamente visto dalle mille persone che vedono la pagina ma se lo vedranno 20 30 40 persone sarà già tanto e se di queste persone andranno ad interagire una decina una ventina beh allora ti posso assicurare che hai già avuto un ottimo risultato. Questo perché? Non perché magari i tuoi contenuti non siano validi, perché si vedono anche dei piani editoriali nelle attività locali fatti molto molto bene, con dei backup, delle buone creatività, anche dei video di qualità. Il discorso è un altro, è che Facebook funziona come un algoritmo, innanzitutto che un social network. E l'ho ribadito tantissime volte, e non smetterò mai di dirlo, quindi non è una vetrina di vendita. Facebook cosa dice? Se noi siamo all'interno di una rete sociale, è chiaro che io cerco di favorire alle persone una visibilità dei contenuti che più gli piacciono. Quindi cercherà di farci vedere uno. I post delle persone o delle pagine con le quali interagiamo di più e privileggerà comunque i post di natura personale, quelli che hanno a che fare proprio con la socialità, con le persone stesse. Se pubblica un profilo personale o pubblica una pagina, Facebook darà molto più spazio a quelle che sono le pubblicazioni del profilo personale. Questo non vuol dire che devi tornare indietro e abbandonare la tua pagina Facebook per fare il profilo personale, vuol dire proprio il contrario, che devi capire che sei un'azienda che utilizza Facebook come uno strumento di marketing è che devi investire io non ho alcun interesse a dirti di investire su facebook nel senso che a me non torna nulla del budget che è, eh, tu magari vai ad investire ma questa è la verità le pagine oggi se vogliono avere una qualche visibilità se vogliono ottenere dei risultati devono pensare comunque costantemente di portare avanti delle campagne sponsorizzate magari delle campagne anche con obiettivi crescenti limitate ovviamente all'area territoriale nella quale lavorano quindi magari circoscrivere un un raggio d'azione che può essere appunto dei, degli iniziali 30 40 km dei quali parlavamo prima e poi magari quando i pubblici sono così piccoli soprattutto nelle realtà italiane che sono appunto delle realtà geografiche di tanti piccoli paesi eh, o capolughe di provincia anche non tanto popolosi come possono essere le grandi città come milano torino bologna a quel punto è chiaro che se hai a che fare con pubblici di 30 40 50 mila persone andare a profilare per interessi non è la scelta ideale come funzionano gli interessi l'ho già spiegato in un altro video del nostro corso Facebook per il business che trovi nel nostro canale e il video nello specifico te lo linkerò nei contenuti qui sotto in modo tale che tu possa andare ad approfondire la tematica degli interessi. Quindi se hai un'attività locale il consiglio è di concentrarti più sul mantenimento di una elevata qualità, meglio pochi post ma buoni, cerca di supportare i tuoi post con delle campagne costanti, se hai un sito internet che magari hai visitato inserisci all'interno del tuo sito il pixel di facebook in modo tale da iniziare a lavorare su pubblici un po' più profilati e diversi se vuoi far vedere un contenuto a volte anche agli utenti della tua pagina fai delle piccole sponsorizzate dirette proprio a quel pubblico fan perché in caso contrario non lo, non lo vedrebbero e cerca di ehm, lavorare costantemente con campagne che poi possono creare delle interazioni in modo tale da sfruttare un'altra importantissima funzione di facebook che è quella di lavorare sulle persone che hanno di recente interagito con la nostra pagina facebook il principio è quello di creare delle campagne in un qualche modo che vadano a salire che possano scalare che possono partire da dei pubblici di persone che eh, freddi quelli che definiamo appunto di quelle le persone che non ci conoscono eh, per arrivare poi invece a coinvolgere le persone invece che hanno già avuto a che fare con noi dove infatti è sempre più facile vendere o proporre i nostri servizi se ti è piaciuto questo video lascia un like o condividilo se invece hai necessità di, o voglia di avere un confronto con noi qua sotto questo video trovi il link per accedere e per richiedere la nostra ora di consulenza gratuita